Caro Parezzo c'è una persona che ti vuole fare un saluto però Com'è questo saluto? Fagli bene questo saluto a David, Faglielo bene Ciao vai. Sì, Ciao David, lo voglio Moluni Oh mamma mia. La signora <ride> Sabrina La signora è venuta eh, qui per il festival come fruttariano mai, sì. ah, è, è venuta qui Sabrina. perché c'è il festival fruttariano a Milano Io Va voglio bene, dire una cosa bene. Sabrina come fai di cognome tu Ma è giovane sta Sabrina Sì ha 25 anni quanto hai? Ciaccotta. Ciaccotta, 25. 25 anni. Ma eh, 25. sei fruttariana no. da quanto tempo? Scusa. Sei fruttariana da quanto tempo? Eh? Da un anno? Da un ex? Sì, sì, Ma come ti è venuto in mente a 25 anni di diventare fruttariana? Perché eh, non te appunto. mangi le cose normali. Cioè la, la pasta, la carne, le cose che mangiamo no, tutti i giorni. Almeno è vegetariana, speravo. Cioè, almeno è fruttariana. No? questo melone davanti, c'hai cioè una banana davanti, un platano. Che cos'è? Una pera. <ride> ti <Te> sei portato... <ride> no, no tutto sono dietro. stata meglio comunque con l'alimentazione fruttariana. Sono guarita anche dell'intolleranza io. Avevo. Ma chi te l'ha detto? È una cazzata. No, no, io ce l'avevo, su di me. Che intolleranza avevi? <ride> <Tu> intolleranza <ride> al cervello. Perché prima non potevo mangiare? <ride> Ma, cioè, intolore, cioè, ma cioè, mi faceva gonfiore alla pancia eh. comunque eh. alle braccia no. mi e invece Guarda, con no. l'alimentazione vegetariana ma è stata da un medico sì, signora mia al 99% ti sei, ti sei fatta eh? consigliare da un medico dice Parenzo o no? no eh? no no. No, no tutto da solo no. hai fatto autodidatta che hai fatto i libri su internet prima, prima ero vegana, crudista e poi da vegana eh. crudista eh, ho, ho, conosci ho conosciuto Max mio cugino che è un manager importante attualmente all'ascolto non posso dire il cognome di non solo il dice, nome Gabriele mi sì. scrive questa numero uno assoluta <ride> Comunque, Giro, Gabriele di cui non posso <ride> fare il, il cognome perché è importante manager ha portato ecco l'umeloni questa qua è venuta qua sì. per il festival fruttariana dammi il melone, melone. Allora, io dico una cosa. Rupiro, com come ti è venuto in mente di diventare. Aspetta, dopo me li dai tutta questa roba. Come <ride> perché sei diventata fruttariana? Sei una, una ragazza così giovane, cioè, drivi un poco. figlia io, se mi dice che diventa fruttariana, io, io mi, butto, mi butto sul naviglio. Se mi mia figlia a un certo punto arriva e mi dice, Perché? Io voglio diventare fruttariana. Mai, mai, perché significa mai, che ho sbagliato massimo, tutto. Mai, sì, no, ma perché il massimo ha ma degli arrabbi per questo? Ma sì, scusa, tu ti sì. butti nel guarda, naviglio per questo? Voglio fare se la puttana in un call center. Va benissimo, fai la puttana in un call center a ricevere telefonate. Eccetera. ma se dice no, voglio fare una miniosa, ti giuro se dice sì, divento fruttariana, sì, qualcosa nel cervello non funziona, amica mia, dai, uno a 25 anni perché devi diventare no, fruttariana? ma anche nel tuo cervello qualcosa non funziona, Beh, io non lo so, è meglio molto se mi dice guarda ho deciso di fare la prostituta dice vabbè Beh, eh, mi auguro di no, ma non lo so, magari lo decide, spero di no anch'io, però magari è un lavoro come un altro, però se uno dice sono come diventato fruttariano, mi preoccupa il cervello, cioè, perché se diventa, che cosa è che ti dà di più il fruttarianesimo? Che e cosa? perché a te ti preoccupa? Eh, amica mia, adesso questa, sì, mi, mi, mi, mi questa voce qua Effettivamente mi mette imbarazzo questa voce Perché a te ti preoccupa? Dice, perché 30 anni di differenza Perché ti, perché ti perché? No, Ma Eh, voglio sapere io da te Ma no, mi preoccupa Perché uno deve diventare fruttariano? Perché non te mangi una bistecca? Una... Eh, ma perché io sto meglio comunque di salute Perché devo cambiare? Se io starei più male Se io ritornale... fossi stessi più male va sono... è uguale Ritornele vegano Per etico Perché Per etico? Per etico Che vuol dire per etico? per motivi etici per motivi per etico, allora, cioè, prima, gli animali non si allora, devono ammazzare Mi sembra il servizio per per di etico. ieri di Enrico Lucci, comunque, eh, Mi sembra comunque per Lucci salute per sono salute. diventata fruttariana eh, io ho capito, perché ma, comunque beh, avevo molte intolleranze che non mi passano questo l'abbiamo già poi... detto ma mo, sì, gli, animali, gli animali, oh. animali non si possono ammazzare secondo te no no, no gli animali no e motivi etici tu come mia figlia gli animali no <ride> eh, hai visto pure tua figlia gli quindi... animali no e motivi etici sei diventata vegana cioè, gli animali non si toccano, no. poi anche come si è Perché dolore. comunque loro non vogliono vivere, loro vogliono vivere come noi. Dici, vogliono certo, vivere come, eh, come cioè, noi? perché questo. una mucca, già prima comunque che l'ammazzano, giusto. Sì, che fa? E, e ci, comunque loro, e loro fanno dei passi indietro. In che senso dei passi Beh, sicuro, fanno dei passaggi? Quando si scappano, fanno, sì, Beh, scappano certo, sì. urlano e loro ah, non no. vogliono essere toccati Eh lo so ma io me ne fotto e mangio lo stesso la Non mm. cioè, Lo so che devi fare non mi convincerai Però io uh, ti ho fatto venire qua semplicemente per ripetere a David, certo. da, questa cosa qua David, ma lo io devi dire ci prova Lo devi dire bene David, lo vuoi l'umiluno Però ripetilo bene forte <ride> Va bene. <chiaro>. Vai ripetilo <ride> Vai vai vai vai David, lo voglio Moloni E dimmela a me anche Dillo a me <ride> Luciani tu lo voglio Moloni, Eccolo qua Diventa, oh, voglio la mangia... picodigna? No, voglio, voglio Già, la carne. io te la do la Voglio la, la bistecca. Ci sentiamo dopo. Ciao, ciao.